Dunque, sono andato un po' più veloce e ho eh, tracciato, insomma, questo che è eh, il percorso di quella, della condotta principale, dell'area di nostro eh, interesse. E eh, è passato un giorno rispetto a eh, quando ho effettuato appunto questo, questo, questo tracciamento. E eh, come puoi ben vedere adesso, nella tabella attributi sono presenti praticamente 4, Tre elementi, tre future con questa precisa data 3, 3 novembre 2020. Andiamo adesso a vedere a mettere appunto proprio in azione quello che è il, la funzione di automatizzazione che abbiamo visto ieri che abbiamo attivato nel, nel, precedente, nel precedente video. Quindi, io qui ho questo tratto. Finisce in questo punto e diciamo che il tratto successivo, ecco qui, parte da questo incrocio e prosegue fino al prossimo uh, grande incrocio. Quindi voglio praticamente spezzare questo, questo tratto. Siccome ora ho, ho tracciato tutta la condotta fino alla fine, se, uh, inserendo le proprietà relative della condotta in esame, se adesso vado uh, semplicemente a uh, tagliare, in questo punto la condotta, ecco qui, è stata tagliata e ne abbiamo due eh, distinte. Queste, eh, due, eh, distinte condotte adesso, eh, queste due distinte tratte adesso avranno un valore aggiornato, è un valore relativo sia alla lunghezza, sia aggiornata, sia è stata ricalcolata, verrà autogenerato un nuovo future ID per il tratto eh, nuovo ma anche la data è stata subito uh, aggiornata a quando è stata appunto uh, modificata la geometria di, uh, di, questo, di questo tratto e sono state duplicate, prese praticamente pari pari, le informazioni presenti in quelli che erano i campi non, chiamiamoli, automatizzati, uh, ma insomma i campi uh, standard. Insomma, questa è una funzionalità molto molto comoda dal mio punto di vista perché ecco mi consente di andare in maniera molto spedita uh, e veloce, se so, ad esempio, che in questo tratto uh, appunto la pendenza è l'1%, il materiale è sempre lo stesso, uh, il diametro è sempre lo stesso, mi faccio tutto il, il tratto in maniera molto rapida e veloce, ho inserito quindi soltanto una volta le informazioni all'interno del, del format che uh, ho customizzato, dopodiché passo con la mia bella forbicetta e taglio tutti i tratti in n tronconi di mio, di mio interesse. Questo è per quel che riguarda l'aspetto delle, uh, delle tratte. Andiamo ora a fare lo stesso lavoro su uh, quelli che sono uh, gli, gli elementi puntuali, come li abbiamo chiamati. Anche in questo caso io uh, metto hidden il feature id, uh, il tipo... Uh, può essere eh, tranquillamente eh, inserito come eh, VeluMap. E quindi andiamo a, a inserire quelle che sono le nostre informazioni. Fondamentalmente inseriremo insomma tre tipologie di uh, uh, elementi puntuali. C'è il chiusino, qui lo chiamo chiusino di ispezione, poi c'è la caditoia e il pozzetto di lavaggio. Pozzetto, pozzetto di lavaggio. Quindi andiamo, abbiamo questi tre elementi, not null e eh, come altro spuntiamo anche eh, qui questa eh, impostazione. Passiamo al dato relativo alle coordinate.